Grazie Presidente, sarò rapidissimo soltanto per... Eh ripetere quello che avevo detto durante l'illustrazione alla quale magari non eravamo tutti presenti, questa è una delibera che eh, naturalmente approviamo al termine di questa consigliatura e quindi sarà uno strumento eh, a nostro avviso utile per, eh, per chi eh, avrà l'onore e l'onere di eh, andare a governare la città nei prossimi anni e appunto è una possibilità in più per aiutare gli eh, impianti sportivi comunali alle eh, condizioni che sono state ben precisate eh, sulla base degli emendamenti quindi ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per aver eh, proposto l'emendamento e appunto nelle, le condizioni sono sostanzialmente quando il un concessionario in difficoltà come ai noi purtroppo a volte è capitato anche durante questi anni ha riconsegnato le chiavi dell'impianto e eh, l'amministrazione non ha avuto la possibilità e comunque i tempi materiali per espletare le gare eh, richiedono almeno due anni quindi per evitare due anni di abbandono dell'impianto si possa utilizzare la società partecipata al 100% da Roma Capitale Zetema grazie